Tchau, tchau in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica gonna tubino o costume che ho deciso di chiamare spuma di champagne Sì, lo so non mi vedete la testa ma volevo che l'attenzione fosse concentrata sulla gonna e quindi ho abbassato la telecamera per inquadrare bene lei per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il filato della DMC linea natura che se ricorderete abbiamo già utilizzato per creare una maglia che io voglio fare coordinato coordinato maglie e gonna e quindi ho utilizzato lo stesso filato e lo stesso colore Uh, questo filato, vi ricordo che da 50 grammi misura 155 metri. Per poter realizzare la gonna, io ho utilizzato 150 grammi. Per una taglia M, vi consiglio 200 grammi, per una taglia L, 250 grammi. E io ho lavorato con uncinetto del 3,5. Naturalmente, se non volete farla corta ma volete farla lunga che arrivi, eh, diciamo, fino alle caviglie, vi consiglio di andare ad, ad, ad aumentare ehm, il filato di altri 100 grammi, sia se siate taglia S, M o l, quindi rispetto a quello che ho detto prima andate ad aumentare di 100 grammi voglio farvi vedere altri due colori presenti sul sito sempre del filato natura che sono questo che ha delle sfumature gialle molto carine e questo che ha un colore veramente perfetto per essere una gonna da utilizzare quando si va in spiaggia e quindi come copri costume, io lo adoro questo colore però come vi ho detto io volevo fare un coordinato e quindi sono andata a usare il colore che avevo già utilizzato, comunque sul sito trovate il mio colore e anche gli altri colori Ancora a disposizione, uh, per quanto riguarda il motivo che ho utilizzato, ho scelto qualcosa ad onde, eh, quindi abbiamo la parte più, delle strisce più forate delle strisce molto più coprenti. Per questo è perfetto anche per essere indossata come un costume Sono sei giri che vanno sempre ripetuti. È un motivo molto semplice e molto carino da realizzare. E quindi, come gonna lunga, verrebbe perfetta. Io non sono molto amante di gonne lunghe, preferisco comunque i minigonne, quindi per questo l'ho lasciata di questa lunga. Um, detto ciò spero che anche questa creazione semplice creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook incidentando con elsa o sul gruppo facebook la libertà di un centale sferuzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come elsa faccio e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial Per realizzare la nostra gonna io ho utilizzato il filato della DMC Linea Natura. Questa è la gonna e il colore che ho usato io e vi farò vedere come realizzare il motivo. Tuttavia, nel campione che andremo a fare, ho deciso di utilizzare questo bianco in modo tale da poter vedere meglio la lavorazione e di lavorare su un piccolo campione. Vi dico già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 e che io ho montato lavorando con l'uncinetto del 3 164 catenelle. Quindi mi raccomando! perché è una taglia M e una taglia L ma anche perché taglia S e deve capire quante catenelle andare a mettere dovete misurarvi in questo caso la circonferenza dei vostri fianchi perché è una gonna quindi non la vita, non il seno ma la circonferenza dei fianchi per poter far passare la gonna quindi quando la infilate quindi mi raccomando se voi di fianchi siete circa eh, non lo so, mh, 92 cm le catenelle che dovete montare montate almeno di 93 cm un centimetro in più in modo da poter indossare la gonna senza rischiare di romperla detto ciò quindi io ho montato 164 catenelle per realizzare la gonna mentre nel campione ho montato 40 catenelle appunto un multiplo di 4 per una taglia M, secondo me, vanno comunque montati almeno mm, diciamo 6, se non anche 8 motivi in più. Stessa cosa per una taglia L dovete aumentare almeno di 12, 13, 14 motivi. Vedete voi comunque in base alla circonferenza dei vostri fianchi. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima maglia di base e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e ricomincio da capo, andando a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo ad fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta, realizzo una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro, quindi sempre 5 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta, realizzo una maglia bassa. Continuo così, vi farò vedere come terminare il giro e come poi iniziare il secondo. Sto per terminare il giro, per evitare poi di fare delle maglie bassissime eh, che ci mh, faranno vedere l'inizio e il fine del giro in maniera un po' brutta, andiamo a fare in questa maniera. Per chiudere il giro andiamo a fare due catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e faccio una maglia alta. In questo modo adesso possiamo iniziare a fare il secondo giro. Rientro dentro quindi all'archetto che ho formato, quindi qui vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro, anche in questo caso vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Mi raccomando, quindi 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Ok, sto per terminare anche il secondo giro e anche questa volta per chiudere il giro andremo a fare invece di 5 catenelle, 2 catenelle, prendo il filo, vado dalla maglia bassa e realizzo una maglia alta. Terzo giro, vado a fare una maglia bassa all'interno dell'archetto, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e vado a realizzare una maglia bassa di nuovo 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa devo fare questo per tutto il mio terzo giro quindi 3 catenelle archetto successivo maglia bassa 3 catenelle archetto successivo maglia bassa continuo così vi farò vedere come terminare anche il nostro terzo giro iniziare il quarto ok stiamo terminando anche il terzo giro abbiamo fatto le 3 catenelle vado eh, dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima per chiudere il giro a questo punto possiamo iniziare il nostro quarto giro entriamo nell'archetto successivo quindi facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare una maglia bassa 2 catenelle, prendo il filo, rientro nel stesso archetto e vado a fare due maglie alte, una e due, vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto di 3 catenelle successive e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, rientro due maglie alte, una, due. Di nuovo vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle rientro altre due maglie alte una due facciamo un volta insieme archetto successivo maglia bassa 2 catenelle rientro altre due maglie alte una e due e continuo così quindi per tutto il mio quarto giro vi farò vedere come terminarla come iniziare poi il quinto sto terminando il quarto giro ho fatto le ultime due maglie vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima a questo punto possiamo fare il nostro quinto giro con una maglia bassissima entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 rientro sempre nello stesso archetto e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia da capo quindi prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle quella che si trova tra maglia bassa e le due maglie alte e vado a fare due maglie alte una e rientro due: Due catenelle di separazione 1 e 2 rientro nell'archetto vado a fare una maglia bassa e di nuovo prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle vado a fare due maglie alte una e rientro 2 2 catenelle 1 e 2 rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia bassa ripetiamo tutti insieme vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo 2 maglie alte 2 catenelle rientro maglia bassa devo fare questo per tutto il quinto giro vi farò vedere ter come terminarlo e come iniziare con il nostro sesto e ultimo giro sto per terminare quindi il quinto giro ho fatto la maglia bassa vado dove ho la terza catenella che qui aveva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima per chiudere la lavorazione e adesso andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro con delle maglie bassissime andiamo dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare due maglie alte, una e due, quindi l'avete capito, stiamo rifacendo il quarto giro, quindi come fatto il quarto giro facciamo anche il sesto, andiamo di nuovo nell'archetto successivo di 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle rientriamo altre due maglie alte 1 2 ancora insieme archetto successivo di 2 catenelle una maglia bassa 2 catenelle rientro altre due maglie alte una e due e andiamo avanti così, quindi per tutto il sesto e ultimo giro. Una volta terminato vi farò vedere soltanto un attimo come rifare il primo giro, siccome abbiamo una base diversa, qui avevamo le catenelle, qui invece abbiamo la lavorazione, quindi procedo ancora a lavorare il sesto giro, vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare poi col primo. Quindi sto terminando il sesto e ultimo giro, ho fatto le maglie alte, vado dove ho la maglia bassa iniziale vado a fare una maglia bassissima adesso come vi ho detto dobbiamo tornare a fare il primo giro perché vedete abbiamo qui eh, come si alterna le strisce di archetti con le strisce di lavorazione quindi andiamo a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 2 catenelle ci alziamo con una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 andiamo nell'archetto successivo di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa di nuovo 5 catenelle Andiamo nell'archetto successivo di 2 catenelle, e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle. Di nuovo archetto successivo maglia bassa. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il nostro, um, per tutta la nostra lunghezza della gonna. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questi 6 giri. E poi andremo a fare vedere come chiudere la gonna. Una semplice striscia di catenelle. Vi dirò quante catenelle ho montato. io Per poter appunto legare la gonna poi in vita allora io ho ripetuto il mio motivo per otto volte una due tre quattro cinque sei sette 8. e alla fine sono andata a fare una striscia di 200 catenelle che ho fatto passare lungo il primo giro perché vedete le catenelle iniziali sono qua sopra e ho fatto passare quindi la striscia di catenelle per poter fermare la mia gonna um, con un fiocco quindi senza elastico senza niente sapete che io non amo gli elastici e quindi possiamo dire che la nostra gonna è terminata dominata.